che il sistema degli appalti non funziona più, un'assemblea pubblica per connettere tutte le lotte? Sì, il sistema degli appalti è la grandissima precarietà del mondo del lavoro industriale, perlomeno, ma non solo industriale, se pensi anche al commercio. Tutto il risparmio dei costi che si fa, della pubblica amministrazione in particolare, è fatto tutto sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori degli appalti. Ogni volta che c'è un, una gara di appalto, un cambio appalto, questi lavoratori vedono messo a rischio il posto di lavoro. Lavoro, vedono messi a rischio il salario, vedono messi a rischio i diritti e ricominciano da zero, con periodo di prova, con i nuovi rapporti di lavoro, come se fossero dei lavoratori appena arrivati, pure se sono da vent'anni che stanno in quel posto di lavoro. E il sistema degli appalti garantisce la, la sicurezza e la qualità di tutti i servizi e in molti casi si tratta di intermediazione di mano d'opera, in realtà in moltissimi casi, e di accettare il fatto che appunto, il massimo ribasso non sia dato sulla visione degli sprechi ma è dato sulla pelle dei lavoratori, questo sistema non può più funzionare. Andrea persino all'apice dell'amministrazione a Camera dei Deputati il problema è sempre lo stesso, appalti al massimo ribasso e si vive tutta la vita come dei ragazzini che ogni anno ripartono da zero nella carriera lavorativa. Più che da zero insomma siamo ripartiti un po' da meno zero perché noi praticamente ecco, quello che avevamo chiesto era semplicemente il mantenimento del contratto precedente e invece questo qua diciamo che non ci è stato consentito perché proposto da un contratto metalmeccanico, un contratto artigianato, perdita di buoni pasto, perdita di scatti di anzianità, non assunzione completa di tutto il personale insomma, che, che ha sempre lavorato qui, noi stiamo qui dentro da 15-16 anni, qualcuno anche 17 e praticamente niente, non, non ci sono state neanche dei margini di trattativa, nulla, come se tutto questo ribasso riguarda la Camera dei Deputati lo abbiamo pagato noi in sintesi l'azienda La, diciamo, esistente l'azienda per cui noi siamo dipendenti nell'impossibilità di ricollocarci ci ha messo in cassa integrazione quindi io poi dopo mi chiedo anche il perché se eh, diciamo, per il ribasso che ci hanno tagliato per risparmiare poi no, poi alla fine noi andiamo comunque sempre a gravare sullo Stato, anzi poi da vedere se in misura maggiore rispetto insomma, se, ci avessero, se ci avessero riassunto e oltre che a ribasso proprio una questione di di appalti fasuli almeno all'inizio che siamo lì dentro da vent'anni quindi all'inizio la, la ditta nostra la rotoclass vinceva appalti in continuazione tutte le volte per stare là dentro ogni qualvolta c'era l'appalto lo vinceva lei e noi abbiamo prestato servizio per tanti anni cioè colleghi per vent'anni, io per dieci facevamo lavoro da, da archivisti lì dentro avendo contratto da, da metalmeccanico ma eh, impiegati a braccia a braccia con i dipendenti della cassa quindi questo ci ha portato poi a Fare una denuncia contro la Cassa Depositi e Prestiti. Fare una causa dove abbiamo vinto il primo grado ma perso l'appello perché giustamente quando vedono Cassa Depositi e Prestiti vedono la Camera dei Deputati, praticamente la Camera d'Appello ci ha dato contro la Corte d'Appello adesso siamo in attesa anche di prendere qualche soldo perché praticamente è un anno che non percepiamo né stipendio né Cassa integrazione dove la ditta ci aveva collocato, sia in ordinaria che in straordinaria. E noi è un anno che non prendiamo un soldo dalla nostra ditta Giovanni massimo ribasso per risparmiare e far risparmiare la comunità in realtà eh, questo risparmio lo pagate voi i lavoratori un modo oggi per unire le lotte di tutti i lavoratori degli appalti eh, Sì noi ci troviamo in una situazione molto strana perché noi appartevamo al gestore aeroportuale Aeroporti di Roma il quale è un progetto che parte da Liri e nello stesso progetto ci stava una qualità estrema su quello che potesse il servizio al consumatore. Oggi abbiamo molti disagi a Fiumicino e questi disagi ovviamente dipendono proprio dal fatto degli appalti che vengono dal massimo ribasso in cui siamo rimentrati anche noi che siamo la menzione, noi svolgiamo la manutenzione dei mezzi aeroportuali i quali sono stati ceduti con un'esternalizzazione a una società che fa servizi la quale in questo momento si trova in difficoltà e ha deciso di abbattere al massimo i costi. Ovviamente questo inciderà non solo sulla qualità del servizio che andrà dato ma anche sulla sicurezza e soprattutto oggi parliamo anche di un esubero di 50 persone, questa cosa cerchiamo di combatterla, in questo momento ci sta vicino la FIOM, speriamo che anche qualcuno al, al, al governo, al Parlamento ci possa aiutare o che comunque venga sensibilizzato anche perché questi sono soldi pubblici e nel biglietto del passeggero all'interno c'è anche la sicurezza e ci sono ovviamente anche la manutenzione dei mezzi. Il degli appalti non funzionano meglio il risparmio è illusorio perché poi viene scaricato sulla manodopera assolutamente questa, questa tipologia di gare d'appalto al massimo ribasso laddove ci stanno i servizi, dove c'è l'alta densità di manodopera che incide praticamente totalmente sul costo di gestione quindi come costo del lavoro produce il taglio al costo del lavoro il taglio al costo del lavoro significa taglia all'occupazione e taglia i salari sostanzialmente quindi quello che bisogna fare è impedire che questa logica del massimo ribasso incida appunto sui diritti dei lavoratori. Come si fa? Intanto cancellando la norma al massimo ribasso come, come criterio di gara d'appalto e cercando di smascherare quelle gare che ti, per tipologia gli assomigliano e quindi di salvaguardare molto semplicemente i diritti dei lavoratori estrapolando il costo del lavoro da qualsiasi gara. Quello deve rimanere intatto in tutte le gare. La competizione gli imprenditori la devono fare sulla qualità del servizio offerto e sulle tecnologie tecnologie innovative che utilizzano, non sul costo del lavoro.